Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dermatix E Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Nell'ultima parte abbiamo esplorato il tempio oh, forse no Sì Il tempio di ghiaccio eh. Iscrivetevi prima di iniziare, vi raccomando E rispondete al sondaggio sì, È un sì. tempio, non lo so Monte, no, di, monte ghiacci. di ghiacci Lo stesso Ok, uccidiamo questo Spacca Bong Ah, ah, gli era ho un rotto pulsante. il naso Ah, gli ho rotto il naso E ora? Come farà mai? Che schifo Sì Poi perché mi ha dato questo? Perché non può, scusa Fiori di ghiaccio lucente, ok Ce l'abbiamo già Ma ti consiglio di organizzare l'inventario per il boss Io non sono sicuro che ci sia già un, il boss Cioè è stato abbastanza corto questo Nah, assolutamente non ti avrebbe fatto salvare vediamo altrimenti. vedi c'è altra roba prima. oh no c'è quel coso là che ti tira le palle di neve ok è impossibile ucciderlo non, non ce l'hai ne nemmeno provato l'hai solo mancata come dovrei arrivarci? l'hai mancata devi colpirla ah prima. ok hai fatto ah wow era pure facile vediamo niente veloce veloce Ah uh -huh, Marco Noobs Martello muori Spunzo delle nevi dovrebbe essere questo Che viene dal new Super Mario Bros DS. normale quello del DS L'ho appena detto Se me avesse ascoltato <ride> L'hai detto nello stesso momento in cui lo stavo dicendo io Basta no no no Che fai? Così devi fare due martelli così Non credo Comunque so. non puoi saltarli sopra c'è una palladina di quindi trovo un lanciartello. E questo è il motivo per cui ti ho detto di. di, di metterli in coso per il Non tutto. proprio visto che non sapevi che c'era questo nemico. O forse lo sapevi. Eh? Ti sei visto di non video? Non mi sono visto nessun video, ma.. C'avevi la cosa per il martel, il martello fa più danno. Sarebbe un po' logico, no? Oddio luto. ma li ho uccisi Non li voglio uccidere Voglio vedere il loro attacchi Oh my goodness Usare scarpe normali No così le sprechi Questi sono morti No non sono morti Però sono quasi svenuti Bene Super schianto Oddio Beh almeno non è come l'attacco di gruppo Che facevano i cosi lì i.. i... granchi. no, i ragni. com'è che si chiamavano? I ragni quelli della cosa? Sguscioragno! Sguscio ragno, ok. Sguscio ragno! Vabbè rompite anche queste scarpe Tanto ci facciamo un rifornime, rifornime, eh, rifornimento quando torniamo a Tot Town. Cioè mai <ride> è stata rapita perché ad ora di usare il martello dai che è dorato perché? perché mi piace sì ma meno nemici sta, è più uno spreco usarlo perché non ti danno monete yeee si sì, che mi danno monete guarda ok intendo mi uh, quella mi colpirà ho paura di sì ok no perfetto cos'è? Nella carta Mello. pestiferica non l'abbiamo ancora visto Numero 90 <ride> <Okay>. <ride> Che ha il numero 90? Ok non posso salirci per ora però ho visto quel buco lì Ok non posso salirci per ora però adesso ci salgo <ride> Bene ti, puoi, ti muovi <ride> Ah devi farsi la scalinata intera adesso Ah non può perché c'è una palla di neve Quindi devi aspettare come le persone normali non ho capito, allora, ok, arriva la palla di neve. Devi sì, semplicemente non mancare il salto. Ah, ok. E, sì è manca... sì sì. e quindi non è. non è mancav. Eh. vabbè questo lo evitiamo perché abbiamo già visto. What about no? Forse <ride> taglio. Tagliar! <Suture> papara, papara, non capisco. Sbagliato, vai indietro di una mossa. Ora mettili come se dovessi martellarli, li No, non ho capito. Non ho capito, rispondi. No. <ride> aiuto! uccido quelli con la palla scarpe normali fratello vistoso <susurra> questi li ammazzo e poi li ammazzo quelli davanti quanti danni fa questo? tanti tipo 40 qua wow, che, che cagata 40 con il bonus uh, ordine diciamo no non è il bonus ordine ah ok il sì. bonus ordine come lo vuoi chiamare sì, vabbè, ho capito, ho capito Comunque, eh, ah. si sprecano tutti gli oggetti utili Ok, questo è un uovo Oddio, parata è 48 Ma che è? Un boss questo? Sì, è un boss Non lo sapevo Perché non me l'hai detto prima Comunque, eh, gli oggetti buoni te li si risparmiano per il cartomagno Lo so, ma... Eh, niente ma, niente ma Ma i chiacchi... Si metti la il grasso e usali come criterio E dai su Ok Bonus uh, Coso No Ma lanciartello Sì Cioè, guarda con la formazione quanti danni fa questo Ed è del lucente 47 Ma la lucente Lucente però Guarda Uh, lo sfondo indica il loro potere Questo è potente quanto quello mistico Mistico? Vedi, vedi <ride> mitico, vabbè <ride> eh. Vai, usa un martello normale qua O lucente al massimo Non ce li ho quelli lucenti, devo usare quello di un vistoso Perché è vistoso? Madonna, ma che Perché spreco Perché non ne ho di lucenti Ma che spreco E poi quelli vistosi non li abbiamo mai usati Ma ce li abbiamo dal dal, dal naso blu poi per ricomprare tutta sta roba dovrei spendere almeno 20.000 monete oh beh eh oh beh poi come li compri il, il cuore d'oro e lo, il guscio d'oro che eh? già quegli altri la costano tipo 7.000 monete andiamo nel deserto <ride> che cos'è questo? Ah, è una, una sala per nuova. resettare questa è una sala per resettare? no e qui c'è l'ultimo blocco vediamo è una cosa tutta da vedere, vedi quanti soldi possiamo, possiamo comprarci una casa per Mario. No, puoi, puoi comprarti un trofeo, quello là, dal, dal, dal tizio. Ah, già, ma è, no, i, trofei, i trofei costano tipo 12.000. Non è costa decina, vabbè, più o meno. Ma puoi finire in un, un, un, uno strappo, tipo da lateralmente? Che senso? <ride> Come cadi negli strappi? Puoi caderci eh sì. lateralmente. Ah così, ah buono lo so Tipo quello strappo là, là Saresti potuto cadere di Eagle fai sbonk E poi Bonk ed è... Ok devo res resettare perché questa l'ho fatta malissimo Non Ma gli lì Vedi Ora sono già un soft lock Bonk e bonk e bonk Ah guarda Secondo me ce la faccio How about nose? Un attimo prima uccido i nemici però Ok Ho <ride> Ucciso tutti Dopo provo il puzzle Che basta che ritenti un paio di volte così il gioco ti dice cosa fare No Eh no allora si intelligente con le tue mosse Allora Dove deve andare questo? Allora deve andare di là Quindi tu lo devi fare andare così sì, certo. Yes. <ride> è come se fosse una cosa possibile. Certo, però siccome ha ah, se, se lo fai andare di qua è impossibile perché non hai nulla per spingerti a destra. Allora, devi Quindi andare... Devi fari, devi o di giro. qua o di qua. Così lo posso spingere... No, qui no. Qui, uh, qui deve andare. E, sì, qui deve andare. Così lo posso spingere così. Come lo fai, farlo? Eh, boh, dobbiamo vedere. Uh, Credo di aver capito. Mmm. Rompi questo aspetta, sì, quel, anche quello questo, questo questo e, e questo, questo, lo, questo, lo posso pure lasciare, però meglio se lo spacco ora ora vediamo se lo fatto bene ok GIT Ma che cazzo Dove sono, sono finito? No, non tornare indietro, idiota! Ok, meno male <ride> Oh in movimento in testa Vai colpisci a sinistra Ti voglio uccidere Colpisci a sinistra uh, No Ora vediamo No, non posso cadere lateralmente eh, ma quello là è a mezz'aria devi vedere quello grande stava sul pavimento morto yei vediamo qui cosa no. c'è aspetta tubo perché il tubo perché ah, si fa... è tutto entriamo nel tubo entriamo Entro. nel tubo boh ma non c'è più nessuna uscita ah ok bene uso le cartomagno di ghiaccio non è un bus, vuole è una testa al paese E quella è una porta palesemente Yee Ah lol scorciatoia <ride> Ah scorciatoia Beh bene Ora possiamo se vogliamo esplorarlo di nuovo possiamo andare quando vogliamo Non è ah. Solo che ora ha resettato tutto E dov'è la mia la eh, mia cara Dove l'hai lasciata Ah no, ecco, eccola qui Vai, sbonca da sopra Che fai? Ah, Sai che significa sbonca da sopra? <ride> non, non tanto Ora Perfetto Ora no, vai alto. Vai, su No, hai sbagliato Eh, posso salire qui, aiuto no, no, Non devi salire lì, infatti Adesso sbonca sopra e sbonca da destra Un attimo voglio uccidere questo Fatto Morto ah, ah, ah Ora Destra Poi Poi non ti fare Aia. colpire Vai giù Perfetto Ora vai su E mo puoi andare lì Lì Dovete dove? Prend... Lì Dovevi prima prendere quei soldi Come faccio a prendere quei soldi? Sì Se ti faccio così No Allora Così, così, così, a destra No oh, oh, oh, oh. Uh, Devo resettare yes. Ho messo appato Solo che no, non Ah, puoi. non posso salirci senza la piattaforma Ok, prendo la piattaforma Salgo lì Let's go ah, ah. Smetti di Fatto, prendere andiamoci. danni, grazie ah, ah. Smetti di prendere danni, grazie Bene Ora vado a resettare Vediamo che, che cosa mi dice il gioco In merito Yes Bravo hai completato il puzzle Oh Bene, ora no. tipo ti, ti fa il ghiaccio rosso Per indicarti dove devi andare Ok sopra Adesso così Ma era così facile Sì Lol allora uh, io direi di prepararmi già... Io prepe, pre, pre, pre, preparerei già quel coso lì. Anche okay, io preparerei l'arsenale... Pre, pre, pre, pre, pre. Un attimo. Ah, Come siamo sei, vicini al... al sei un buon tre quarti. Allora, mettiti tutta ruba vistosa. <ride> no scherzo. Scarpe vistose di ferro scarpe, di ferro scarpe vistose di ferro Scarpe vistose di ferro no, Non veramente Scarpe vistose di ferro Sì che devo mettere tutta roba vistosa E il boss non Devo essere nuove. bello metti, metti quelle già consumate <ride> Queste. Al posto di quelle nuove Ok E poi Metto il coso mistico Mitico No no. Ah Scusa vai sopra sopra un attimo Vai sopra sopra anche lì e intanto equipaggia quelle lucenti quelle lì già Perché quelle lucenti? Sì, quelle lucenti sono deboli per un boss. Devo mettere il mio arsenale più potente. Ok, abbiamo già completato una parte del coso. Ora però Bestia. voglio vedere cosa abbiamo completato effettivamente. Soltanto gli strappi, non c'è nessun Todd Boh, speriamo in bene Perché secondo me abbiamo saltato qualcosa The <ride> Lightful Seymour Yikes Non dirmi che già inizia la battaglia che dovevi, Non colato. dovevi andare lì prima Yaaaa yeah. Bonk Oddio oh oh oh oh. Non ti basterà un dentista No, faceva idea <ride> Non parlare più Mai non più in tutta le. la tua vita Ah perfetto, un altro Dead Adesso è un altro monte Wow troppo bello Chi se lo immaginava che saremmo andati in slitta Sul fondo del mare Credo che siamo stati lanciati sulla vetta del secondo monte Ma a che posto è questo? Speriamo io, non uno io, diverso Io mi ero dimenticato che eravamo sott'acqua tutto il tempo Eravamo sott'acqua Ah già è vero Oh Lo prendi sto blocco Non ci riesco è difficile e... Ah è già che sai, quando puoi usare un po' di stifiori qua Che ne hai assai e anche le code. Coda mai, la coda nemmeno l'hai mai, mai provato. È vero. Però uh, fa... Dovrebbe tipo essere un tipo un martello, no? Sì, è un martello. C'è cioè uh, l'area d'attacco, intendo. Sì. Uh, uso quello vistoso, no? No, è uno spreco. Uso quello lucente che mi cura a 100 e mi, e mi cura la coda. No, no, no, no. Bene, eh, un tizio di... del ghiaccio, weird... Devi usare un, due di, di quelli normali. Perché tanto ne hai a Bizef. Oh no, un blocco di ghiaccio mi ha attaccato Questa è una mini uh... aggressione Io mi identifico come una fiamma Oh no, anche il cartomagno Cosa? <ride> Ma basta Oh no, anche il cartomagno del ghiaccio è stato trasformato in origami Oh, you don't Ma com'è il cartomagno del ghiaccio non origami? Lo voglio vedere Attento Mario, questo cartomagno riesce a controllare il ghiaccio Deve essere scoperte. davvero potente. Scoperte, scoperte. Può controllare il ghiaccio. Cartolone del ghiaccio, che controlla il ghiaccio. Oh no. Io che pensavo controllasse l'acqua bollente. Perché non mettono le panchine davanti ai cosi del boss? Eh! Ah, perché non vogliono che tu ti curi. Devi usare i tuoi soldi per curarti. Non puoi mm -hmm. mica sarei sempre. Questo sì che uno spolare bello grosso. bello glosso. E quegli artigli hanno l'aria di essere affilatissimi. Ma non lasciarti venire, quando non è coperto di ghiaccio rimane un origami come me, ce la faremo oh no. Ehi, non abbiamo ancora mosso un dito e già se nascosto nascosta dietro una barriera di ghiaccio, non vale Perfetto, cartomagno del fuoco, on sì. E' <ride> quello quello del fuoco, sì, sì. ma non c'è nessun on Are you sure about that? Sì Bene, uh -huh. allora apri il tesoro e prendi anche la lettera L'attacco non ti serve a nulla, ho detto poco sinceramente. Allora No, no, guarda, no, ho un'idea Mettiti la lettera, la lettera qui E poi metti questa freccia, lascia Aggiusta il tesoro e fatelo mettere qua Fatto Ok, vai Il pannello attivatore Perché? Perché? Che, che ha detto? Più o meno <ride> Non ho capito Hai nulla, letto? ho letto solo il pannello attivatore Basta, usa un martello scrauso, normale Tanto Vediamo se fa danno No, che non gli fai danno 0 che c'è bello resistente, non l'hai fatto un grafico Possiamo interrompere un attimo la cosa e leggere nel video Ok, aspetta Vullo votante oh, Me l'ha fatto due volte il coso? ok. No Va bene, uh, ora ci fermiamo un attimo Bene Ok, abbiamo letto che praticamente il coso Non diciamo diceva nulla, diceva di solo di che il pannello attivatore è nello scrigno Molto utile, devo dire Noi abbiamo fermato la registrazione per leggere quello allora, no, ho sbagliato. Allora. Togli quell'attacco innanzitutto. Se non, non ti porta nessuno, Devo parte. mettere questo, ok. E poi Non posso, posso aprire un altro scrigno. No, eh? vabbè. Neon Bam è Niam. morto. Turno di mafia. Mamma mia, devi pagare il pizzo. Ah, Sette. Mamma mia. mia. <ride> ecco, mo' a quanto stavamo di minuti. Vabbè. Ecco. Dobbiamo finire il boss prima. Poi finiamo la fine del boss. Potremmo sembrare fermare per controllare <ride> Oh no La copertura è sciolta Perché non continui a sparare Finché non brucia vivo No eh Tu devi fermare appena si scioglie il ghiaccio giusto? Beccati questo cartomagno del Grag Il mio fuoco non basterà a scaldare il tuo cuore Ma è abbastanza per sciogliere il tuo ghiaccio Tu non è il nemico Abbraccio orso Abbraccio orso Che sarebbe uno strangolamento praticamente Bene, uh, non penso <ride> ti servano ancora. Allora. Servan ancora i cuori Mettiti un altro scrigno Anzi no, prova a mettere adesso la manforte Manforte, arti manni? Sì, le arti vabbè No, è quello più in alto, quello più in alto Sì, lo so, ho sbagliato uh, Io volevo anche Mettiti un cuore, troppo tardi okay. Cioè no, non puoi e basta Non posso, appunto Bene, vediamo cosa puoi fare Artigrassi 10 secondi Che devo fare in 10 secondi? Oh Quanti danni Ma ah, probabilmente ora si riprenderà pure No è stordito Non può nemmeno attaccarti È troppo stordito per attaccare Poggers Surprise I'm back <ride> Si riprende no. Ora subito, usalo di nuovo Come se non fosse niente Ora usalo di nuovo come non ci fosse un domani. Mm. E se non puoi in realtà Appunto Quindi io ti consiglio di aprire lo screen e metterti più cuori che puoi si Aspetta, No! Secondo me posso fare anche di meglio. Così, Con l'attacco? Sì, e posso mettermi pure un attacco? No. Cioè, sei già sull'attacco? Se vai così, Ah, già, e devo sostituire l'attacco con lo scrigno. Se no, poi finisco così. Potrei sostituire il cuore con uno scrigno per poi fare l'attacco. Direi che vuoi affrontarlo ancora. Il cuore non ti serve così tanto. Ok. Uh, una mossa in più E niente, fanno attivatrici Usa... Attivatori sì. Quelle vistose Sì, sì Vediamo se puoi attaccarlo pure tipo, è spinoso in qualche modo Ma non gli fai niente Non gli fai niente Pre, sono, eh, sono uno spreco le, le, sì, le cose Sì, posso provare le scarpe normali le scarpe, le scarpe normali robe. Mi faranno <ride> gli stessi danni, guarda Io ci scommetto è Molto probabile Aia Eh, aia Uh, questo cartomagno congela tutto, anche il suolo Cosa succede con quelli? Probabilmente non, scivolo non quella nulla. dopo Come scivolo quella dopo? Oh no Ah, adesso fa anche piovere pezzi di ghiaccio Oddio. La potenza di questo cartomagno è, è raggelante, letteralmente Appunto è fortissimo sto Io... Quanti cavolo di poteri ha? <ride> C'ha la barriera di ghiaccio Ti, ti congela il, il suolo Ti, ti congela le, le, le, le piastrelle E come faccio ora? Abu, ah, boh. eh, che ne sui. Non è che quando le attivo, si attivano anche loro. Mmm. Non lo so, vuoi provare? Mettiti un cuore se puoi. Basta che alzi questo, poi giri tutto. Cosa alzo? Questo qua, alzalo su e poi gira tutto. Di una a sinistra. S meglio se faccio così. Invece, perché? Perché, perché se, no, se attivo la, la roba del cartomagno, poi si attiva e basta. <ride> no, è. Eh. Vediamo, bonk. Yeeey, ora sei congelato e eh, se sì, ti fai attaccare Perché il ghiaccio è come una bolla Ti intrappola dentro Le bolle intrappolano Cioè questi, questi ghiaccioli ti congelano Stai alla larga il più possibile Mario Va bene Ah e ora lo posso fare <ride> No nope. Oddio Secondo me Come dovrei fare ora? Eh, prendo la lettera Dov'è la lettera? Eccola e basta che ti sposti qua. E poi, e poi... mettiti il cuore. Mettiti il cuore. Me... Dove vado a finire dopo? Ah, Poi vado a finire. In... No, poi, poi vai avanti. Fai le... scorrere le... le caselle in verticale per rompere i pezzi di ghiaccio. Se non le amo mossa apriamo, non ho capito. Devo far scorrere le, le cose per, per far tornare il coso normale. Che cretinata, è come dovevo saperlo? Beh, bon. probabilmente questo è quello che rende la, la roba di, del boss difficile Sì, ma muori sempre meno caselle Vai, prova, prova a scuoterle eh, tipo Eh sì Non si rompono nemmeno se ruotiamo le anelli, eppure deve esserci un modo Mmm, vai, go, dai Mmm, devi slidare, ok E eh, basta, vai Se riesci, mettiti un cuore, tipo quello là no quello va incontro okay. al cartomagno, al coso magno sì, sì, ho visto. al coso magno potere potere potere, pot pot R, pot non ti pot R, capita eh no Ti, ti, ti la oppure oppure il te, pot no eh? <ride> Ok, usare le usare le mani Mm, le mani, i pugni nelle mani. Surprise! Carata. E fu così che Mario fu Slaughterato. Slaughterato. Slaughter. Bene. Ah, la devo riattivare. Ah, la devo riattivare. Io, io mi volevo mettere un cuore. No, no, no, no così non ci okay, vai. Sì. Sopra. Devi okay. levare devi levare quella freccia lì. No, sono stupido! Perché l'hai fatto? Perché? Dove l'ho sciolto il ghiaccio? Non lo mi interessa. In con gli arti bagni. Mo si rimetterà nella bolla di ghiaccio. Eh. Succede sempre questo. Song. Parata 38. Perché l'hai parata malissimo. Stavi, ten stavi tenendo premuto, mi sembra giusto che para male. Vai, slidey, slidy. Allora. Slidy slidey. slidey, slidey così e poi finisco lì slidy, slidy no uh, perché c'è un altro coso di ghiaccio lì e ora Metti, mm. mettilo qua, mettilo qua fallo salire ah, qua già, e basta bene non capito tutti questi problemi Burn. Bene, ora muori Beh, la credo. puoi saltare? Non credo No Vai Olivia! <risa> Beh, <davvero. risa> Basta Non fa male Mario, non. non fa male Rotolorso e com'è la Aria. scimmia palla. Scimmia palla. Siccome <ride> corre lento indietro poi. Ok, ora con tre mosse ce la dovrei fare. No. Bam. Bim. Bom. Bada bomst. Lol, così facile. Uccidi un orso in tre semplici mosse. Bim, bom, badabom. Come uccidere un orso in tre step? Se sentite il rumore della sedia eh, perché sto, sto facendo il più forte possibile. Sì, è morto. Se gli faccio un altro, troppo solito per attaccare. Oh, grazie al pizzero. Oh, grazie. al <ride> Ma l'ha appena attaccato. <ride> che cosa ha fatto? Il labirinto di glaci. Cioè, ha letteralmente fatto quello che volevo fare, ma anche no. Sa. Non ho capito che cos'è sta roba Ti ha congelato un sacco di piattaforme E ora te, te la portate tutte via A caso I, I. Ora l'arena è piena di caselle ghiacciate Ma non ho capito che, che succede Se vai sulle caselle ghiacciate Non lo so non lo voglio sapere è Come se non bastate il cartomango Sembra davvero, sembra davvero curioso eh, Sì curioso <ride> Curioso. La curioso curioso. risolvere <ride> la situazione in fretta mi sa che adesso sta caricando il kamehameha oh no il kamehameha il kamehameha Ehm. come ti i suggesti to put the great arms guarda non c'è niente grandiarti si? e adesso metti questa qua qua non posso e? io direi di schiare e vedere che cosa succede se vado su una di quelle di ghiaccio ma così non vai da nessuna parte No, l'ho messa nel punto sbagliato Sono stupido, stupido E poi abbiamo, vabbè, abbiamo scoperto che cosa succede non Era glaciale, ora morirai Non sarebbe funzionato comunque Sono quasi morto, tanto c'ho cioè il fungo vita Eh, chissà. Vinto di ghiaccio tum. Guarda, qua mi, mi dà le, le, le mosse migliori Quali mosse migliori? Guarda Così posso attivare il, il cartomagno e poi lo, ti, lo Sui uso. Quei pezzi di ghiaccio sono, sono la l'arena in un vero labirinto. Oh, I don't say. Eh. Presto, memorizza il percorso sicuro uh, per la piastra manforte. Secondo il sangue. Calma e sangue freddo. No, aspetta, perché l'hai fatto? Dovevo memorizzare. Beh, più o meno si capisce. Allora, quello è rimasto. normale. Solo che mo mi mette pure il coso. in mezzo te la solo ruotate quindi se riesci a metterle sì, le puoi rimettere insieme solo, solo che mi mette in mezzo anche i blocchi di ghiaccio quindi allora dovrebbero essere o questi o questi sentiamo questi poi questo stava così aspetta così andava bene Sì perfetto vai ok e mi curo pure <ride> Bene, ora se non lo uccidi in sta mossa probabilmente sei, sei morto. Perché ti fa un'altra era glaciale. L'era glaciale mi fa 68, quindi sono quasi morto e non morto. Ma prima stavi già morendo. Sì, ma ora ho 70, 77. Muori! Ah, 5 scemo. danni. 5 danni vuol dire che non morirà. No, guarda. Nemmeno l'hai stordito, ora è. Vabbè, so... almeno non fa l'era glaciale. Ora è standard. Frrr. Para quelle dannatissime mosse! Yeah. Spunk sfonk Labirinto di ghiaccio. E ora nuovo. di prenderlo per forza. Secondo me saprà la stessa cosa. Ah, fermo, non cliccare nulla. Wait, what? Così eh, eh, e così. No, io non ho capito. Io ho capito. Provo a memorizzare. Ti prego, Marco. C'era un cuore in mezzo al percorso? Non lo so. Ma <ride> eh Marco, io se mi sono, io mi sono concentrato sul pulsante on. E il coso. Se sbagli questa, muori, Marco. Ma anche no. Perché potrei semplicemente curarmi e non fare nulla. <ride> e poi c'ho pure il coso. Il problema è che c'è questo. Invece sì che muori, perché c'è l'era glaciale. Vediamo. Sì, va bene. E poi guarda, mi sono pure curato. Ho attivato il coso. Bam, bam. Perfetto. Solo che gli fa meno danno perché sono Beh, ora dovrà morire. Dovrai o dovrà? Dovrebbe, ho detto. Colpo di grazia. Dai! Ah. Yay, secondo boss che sconfiggiamo senza morire. Mario, Long, Mario Long Arm. Ma esiste davvero il bonus uh. zero danni per i boss? Non sì, credo. Sì, esiste. Come dovresti farcela? Uh, infatti no, non esiste. Punto. Oh, cartomagno yeah. dell'orso con le braccia enormi. Oh. E eh vai, il tomo del cartomagno di ghiaccio. <ride> Gli ho dato una mattina. Il tomo del ghiaccio. Vabbè sì, mo Olivia che memorizza. Quindi Ma salta. È questo, questo è l'ultimo tomo, perché sì, eh, c'è solo un... Salta. Uh, A quanto pare quello più difficile da fare per Olivia è il fuoco, È il fuoco, sì, perché ha detto che è molto difficile. Vediamo che effetto fa diventare il cartomagno sì. del grasso. Questa Aha. non la salto perché è pure Aha, insaltabile. Ah, non puoi saltare, non puoi Vabbè, saltare. Vabbè, insaltabile tanto. Quella è la pancia. Sì, funzionavano così gli origami. Se ve lo state chiedendo. Gli origami sono qualcosa di magico che con un libro enorme per. Il fatto che c'ha quelle orecchie là, di oliva, tipo, sulla testa, mi dà fastidio un sacco, per ogni cartomagno. <ride> Sento freddo, un freddo. Sento freddo sempre un freddo fredd Anche con le sembiate del cartomagno in ghiaccio, tutto congelando come prima. Fino a mo non hai detto nulla. Ma non potro, non posso fermarmi. non posso farmi fermare dal freddo. Se no, non imparerò mai a usare questi superpoteri. Ok, stringere i denti, stai a guardare? Ahh, eh. quindi <ride> il cartomagno della terra, però che oh. può congelare le cose hai visto ho trasformato l'acqua in ghiaccio ora possiamo da andarcene da qui l'acqua è ghiacciata perciò attraversiamo questo fossato e tagliamo la corda no non voglio tagliare la fune di fuga Yey. bene ora c'è sicuramente qualche segreto che non potevi accedere prima per colpa dell'acqua mm, non mi va <ride> lo faremo in una parte di ah ok speriamo che sia l'ultimo trofeo allora no non lo è sì che l'ultimo trofeo Ce n'erano ne solo due Mastro Origami Stop non ce n'erano ne solo due Quindi devi andare da, dall'altro lato Dall'altro lato ancora Questo Qui no Ah dall'altro lato Dall'altro lato così Ok Io pensavo dovessimo andare Ok non posso salire Ok posso salire bene Abst ah, abbiamo lasciato indietro oh my mm, allora un tesoro probabilmente e un blocco mm. e probabilmente entrambi si, si sbloccano dopo aver un sbloccato così perché è un tesoro come fai a dire che non sono true eh? non credo che esista una divisione precisa che renda eh. mh, che renda 70% occhio Mario 50%. non cadere aggrappati a me senti lasciamo... Sì, certo, Olivia, sei molto utile, devo dire. Cioè, probabilmente erano quattro. Yeah. Sì, ne abbiamo presi 3 e ne manca uno. In realtà sono 50 Certo. E siamo già al 75% in qualche modo traggio perfetto, ho visto. Anche l'estate statue hanno apprezzato, fantastico. E ora come scendiamo? Saltando giù, genio. Non sei altro. E ora? Ah, ok, c'è una scala lì, però voglio vedere... Guarda, ecco l'ultimo tesoro E ora ci manca soltanto un blocchi Isola Quadro okay. Rombo, tra virgolette Voglio vedere qui se c'è qualcosa Blocchi, non è da nessuna parte Sarà un blocco nascosto che non puoi vedere Blocchi che è il, è il nemico Che dà la, la bilita bili Che dà la bilita bili bili La bilita bili Vai fuori di qui Su Uh, C'era un blocco salvataggio qua, perfetto, sì Bene, possiamo già andarci Allora, uh, nella sì. prossima parte risolveremo quei puzzle e, e Prendiamo film. le ultime sfere del potere yep. <ride> Ma è salva Abbiamo già salvato tanto. Non hai salvato, salva Hai salvato prima di, di finire là quindi, quindi ci siamo risparmiati qualche passo ora Ok, alla prossima parte Ciao Ciao, iscrivetevi